Saluton, cai bon venon a l'anova Zamenhofa medito. Do Dan un pro la pazienzo, hiero mi fartis uh, malbone, parte mi ne blu avis vocion, cai do ne avis uh, senson, proponi con mediton uh, sen vocion, giornetti o estasi on tro extrema. Cai do mi danca svim pro la pazienzo, de nove, kai resto con ni. Un medito con i me. Saluton Kai Bonvenon nova a Lianova Zamenhofa Medito. Hodio mi volas leggi ka Mediti convi su uh, Gisnune Presita Letero al Teofilkar un zamenhofer uh, sendis uh, en la yarom 1902 vi trova sla leteron uh, en la pajo queencent dudek quin. esperanto restas libera partenajo alla tuta mondo ti elsame kiel gi estis gisnon Ciu povas tutte liberi doni verco in esperanto au pri esperanto. Cami ne sole ne volo teon mal permessi. Al iu sedmi ec havas nian raitur, che nian povon dion fari Persecuti ian autoron portio, li è verco esperanta ne porta mie a probon. Mi ne sole ne niam intensas, sed mi ecce havas ne iam raiton tion ci fari. La persona iniziativo de cio esperantisto resta stute kai cae absolute libera, chil antaue. Se io vola Seldoni vercon gazeton cotopo, e ne besonas mpeti mian an aprobon, la malesto de mia presita, aprobo, la verco ia tute ne signifas che mi tionci ci vercon probas. No, vedo, cari. Non è niestas suffice alcutimi gintai, al fatto che esistas, la. Verkoi, che tu estas tutte e cai la libera software, Esta la creiva comunagio, estas multiforme por disfastigi libere, la producto in della homa intellecto. Sed kiam Zamenhof, el pascis, librigante, tutte complete, plene, la lingua esperanto. Li Devis Pli, kai pli. Mult foie, clarigi, la feron. Char. Molta i homo e tu te ne comprenis. Kai mi pensas che lì ti usa si svere avangarda. Char. Chi ama lingvo estas sub copyright, homo e ne libere povas disponi, egi. Kai do in la caso de... Internazia helplingvo, en tiu periodo, compreneble tio povus, detrui la tutan, clopodon, strecion, disfastigi, la lingua men. Che il foie do, pli liberi, sian producton, ol, Teni kai postuli pagon, perché gi es tu successa. Nicun medito pretio. Dancon provia attento, Gis morgau kai kielcian cian, antawen, sen fine.